Salve a tutti ragazzi e ragazze, qui il vostro Palmerone98 e benvenuti in questo nuovo video. Come molti di voi già sapranno, oggi su internet sono state rese note delle immagini che mostrano la forma perfetta del migatteno Goku di Goku. Abbiamo quindi questo cambio di look, i colori di Goku dal nero sono passati al colore argento, quindi lo stesso colore degli occhi, appunto della. Forma imperfetta del e No Nogukui Per quanto riguarda il colore dell'aura Ancora mh, non si sa Precisamente come sarà Mi aspetto di vederlo nell'anime ma penso che rimarrà Sempre lo stesso in pratica Allora io faccio principalmente questo video Per rispondere a quei miliardi di utenti Che hanno scritto in merito A questa trasformazione <ride> uh, il super, Abbiamo Il Power Rangers Bianco Non sanno più che inventarsi che colore mettersi uh, il, Finalmente no, il, il Super Saiyan White uh, uh, uh. Dunque, io posso capire benissimo che ognuno ha i suoi gusti e quindi le varie forme divine del Super Saiyan possono anche non piacere, ok? Questo lo rispetto benissimo. Tuttavia, ci sono delle cose che oggettivamente vanno bene e oggettivamente vanno male. E questo è rivolto al fatto all'uso del colore per rappresentare le varie forme divine del Super Saiyan. Siccome a quanto pare molti dicono che hanno scelto queste forme a caso, forse perché il rosso, il bianco e il blu sono colori amati dai bambini, colori vivaci, quindi li adorano eccetera eccetera e via dicendo. E io voglio rispondere a queste persone parecchi ignoranti. Prendiamo ad esempio la prima forma divina apparsa in tutto l'anime manga di Dragon Ball Super, ovvero il Super Saiyan God. Il rosso dovete sapere che non è un colore scelto a caso Dovete sapere che il colore rosso nella cultura giapponese È il colore della sacralità Delle cerimonie È anche un colore utilizzato per scacciare gli spiriti maligni È il colore della preghiera della purificazione Ed è legato al concetto di luce Di limpidezza assieme al colore bianco Guarda caso Tra l'altro ricordiamoci che il colore rosso E il colore bianco Sono i colori che caratterizzano La bandiera del Giappone No il sole rosso Wow Si vede proprio che questi colori sono stati scelti Completamente a caso e quindi non hanno Alcuna importanza simbolica Ma guardate Oppure possiamo prendere ad esempio Il super saiyan Rosé di Black Goku. Il colore rosa e anche lo stesso nome della forma del Super Saiyan, i Super Saiyan Rosé, rimandano al vino rosé e ricordiamoci tutti che Black Goku si tratta di Zamasu all'interno di Goku e sappiamo tutti che tutti i nomi degli dei mostrati in Dragon Ball Super sono un gioco di parole con i vari nomi degli alcolici, virus, birra, ciampa, champagne, Wis, Whisky. Quindi come cavolo fate a dire che tutti i colori scelti per le varie forme divine del Super Saiyan in questa serie sono stati scelti alla cazzo di cane? Io non me lo spiego. Dall'altro, il Migatte no Goku, l'ultra istinto se volete, è stata fino adesso un'esclusiva degli angeli, le uniche divinità in grado di dominarlo, di riuscire a controllarlo del tutto. E ricordiamo tutti cosa accomuna praticamente i vari angeli, oltre all'aureola e l'abito all ovviamente. I capelli color argento, gli occhi color argento, quindi non pensate magari che la forma del, del Migateno Goku di Goku, la forma completa, sia un rimando appunto all'estetica degli angeli Allora io non sto a fare questo video per prendere per il culo i vari utenti e quant'altro, io lo faccio principalmente perché noto che molte persone che si credono criticoni, che si credono esperti di questo manga barra anime sparino frecciatine e scrivano commenti pieni di ignoranza e in una maniera così superficiale, senza andarsi ad informare, e a me è questo che mi investalisce quando una persona scrive senza informarsi, e io questo non lo faccio per difendere la spada tratta Dragon Ball Super, perché di stronzate ce ne sono state, oggettivamente parlando ci sono cose che comunque vanno bene, e queste cose come i colori utilizzati per le varie forme divine Non sono errori Perché sono stati scelti in modo Devo dire appropriato Perché questi colori rispecchiano perfettamente Il significato che hanno per la cultura giapponese Ricordiamoci anche che Dragon Ball Super è un anime Ovvero un cartone giapponese Pertanto la cultura Nipponica è ben diversa Dalla cultura occidentale A cui noi siamo tanto abituati e Di cui noi siamo tutti esperti Quindi io non mi spiego perché ci debba essere tutta questa ignoranza Oltre il fatto che questo anime presenta molte incongruenze e molte stronzate peggiori ma di gran lunga Tipo il fatto che in tutto l'universo 7 ci siano soltanto 28 pianeti con forme di vita quindi niente ragazzi, qui finisce il video, questo lo so è un video più o meno a caldo, ho voluto fare questa cosa perché la notizia è uscita appunto all'ultimo minuto, quindi ho voluto esprimere la mia opinione anche in merito a, uh, a quanto ho visto, potuto notare sui vari social. Quindi niente, se volete vabbè iscrivervi al canale, iscrivetevi, mettete un bel mi piace se vi è piaciuto il video, date un'occhiata anche ai vari social che trovate in descrizione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!